Lei è una donna dell'antimafia nata e vissuta al nord. Fino a pochi anni fa la mafia era un tabù da queste parti, un problema considerato comunque lontano. Cosa l'ha spinta a concentrare la sua carriera politica su questo fenomeno e farsi promotrice del suo contrasto in una regione come l'Emilia-Romagna? È piuttosto semplice. Eh, sin dall'inizio del mandato scorso, quando il presidente della regione mi ha dato la delega alla legalità, ho cercato di capire attraverso delle indagini che la stessa regione aveva fatto qual era lo stato reale delle cose e già dal 98 la regione aveva attraverso analisi verificato che c'era un radicarsi un po' alla volta in modo molto subdolo della uh, mafia qui nel nostro territorio in particolare Andrangheta e Casalesi e che cominciavano a occuparsi non solo più dei loro temi diciamo il tema delle, dello spaccio delle droghe, il gioco d'azzardo la prostituzione ma ormai eravamo già in una situazione un po più di riciclaggio di affari cinque anni fa sto parlando e quindi da lì l'impegno a presentare una legge dal punto di vista della prevenzione e della cultura della legalità e della responsabilità eh, nel 2011 l'Assemblea Legislativa l'ha approvata, è stata una buona legge perché innanzitutto è stata fatta insieme a tutte le associazioni, in particolare Libera, Avviso Pubblico, si è collaborato molto ed è stata un, presa come esempio anche dalle altre regioni a livello nazionale. E poi la ciliegina sulla torta è stata l'anno scorso quando l'ONU ha dato menzione una menzione alla regione Emilia-Romagna perché quella legge ha prodotto fin da subito buone azioni e azioni concrete. E per me è stata una grandissima soddisfazione. Ehm, qual è stata l'attività? L'attività continua, costante, è un rapporto... Ehm, educativo e informativo verso i nostri cittadini. Sono stati in una legislatura più di 170.000 i contatti sul tema delle mafie nella nostra regione. Cosa vuol dire 170.000 contatti? Vuol dire tanta, tantissima progettualità nelle scuole, nelle associazioni, con le associazioni meglio, formazione di Dipendenti pubblici, eh, formazione all'interno dell'università, master, analisi, studi e soprattutto fare riflettere. Non nascondere nulla, fare emergere. Oggi, ad esempio, abbiamo presentato in regione, questa mattina, il dossier con libera informazioni, dove nel dossier c'è una fotografia 2014-2015 aggiornata di come le mafie eh, fanno affari nella nostra regione. Quindi non si vuole nascondere nulla, si vuole continuamente far riflettere, far capire le modalità con cui si muovono, che non sono facilmente eh, intuibili e procedere continuamente, continuamente a una sorta di educazione al contrasto, alle mafie, al respingere qualsiasi pensiero mafioso che molte volte ci pervade.